A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, eccoci arrivati con l'appuntamento classico mensile insieme ad AIG. Io sono Arduino Schenato, oggi è il 3 di maggio 2022, siamo puntualissimi, sono le 18. Mando un buonasera a tutti quanti presenti e quelli che si uniranno tra pochissimo a questo webinar che ha un titolo uh, particolare eh, ma che sarà molto pratico e sarà molto arriverà molto sul uh, al, al succo della situazione allora intanto saluto un po' tutti e, e vi chiedo vi chiedo se mh, no mi avete già risposto audio e video ok quindi molto bene allora altra domanda volevo farvi questa domanda perché il tema di oggi è un tema mh, importante come avete visto il topic è tra sogno e realtà dove focalizzare concretamente il tuo trading quindi noi saremo direi concreti, molto concreti perché molte volte chi si avvicina a questo mondo del trading in effetti eh, rischia di lavorare di puri sogni e eh, non riuscire a poi far diventare diciamo, questi sogni eh, degli obiettivi più che dei sogni e quindi poi cercare di realizzarli quindi oggi parleremo proprio di questo parleremo di alcuni punti che a mio avviso dobbiamo uh, inserire mh, uh, diciamo nella nostra, nel nostro piano ecco, che non è il piano di trading nel senso della strategia che si utilizza ma proprio il piano per focalizzarci e per farlo dobbiamo prima farci delle domande quindi oggi partiremo con delle domande e quindi ho bisogno di una vostra mano, di un vostro aiuto, di un vostro supporto eh, nel fare questo webinar. Quindi vi farò delle domande, magari ci rispondiamo. E la prima domanda è se quello che voi oggi state facendo, ovvero il trading, vi soddisfa o meno. Cioè... Oggi voi vi guardate, guardate magari adesso ovviamente chi fa trading da qualche mese, no, ma magari soprattutto chi fa da trading almeno da due anni eh, si guarda indietro ed è contento dei passi che sta facendo, ha chiaro eh, il proprio futuro, ha chiara la propria, il proprio, chiamiamolo così, domani, da un punto di vista proprio del trading, perché nel trading eh, non si può guardare solo il presente dobbiamo anche cercare di eh, fare un lavoro oggi, quindi presente, che però poi va a realizzare degli obiettivi che sono futuri, che non devono essere, devono essere per forza di lunghissimo termine, ma che comunque hanno magari nel mese, nel trimestre, nell'anno che stiamo vivendo degli obiettivi. Ecco, è molto importante. Quindi la prima domanda che vi faccio è questa. È ovvio che non serve che per forza mi rispondiate qui, L'importante è che la risposta date a voi stessi e soprattutto che non vi diciate bugie, soprattutto perché è molto molto importante. Allora io partirei da questo, quindi se vi siete risposti a questa domanda qui, ovviamente ripeto, chi fa trading da sei mesi no, però chi fa trading da un po' di tempo ben venga, facci faccia questa domanda. Allora, intanto, dove focalizzare il nostro trading? Allora, io mi sono fatto un foglietto qui, guardate, dovreste vederlo, un word con questo titolino eh, che andremo a riempire insieme, perché io cercherò con delle domande di rispondere anche a queste domande e eh, andrò a fare, come dire, un va de me, una lista ordinata di cose per capire veramente come rifocalizzarsi nel trading o focalizzarsi. Hm? soprattutto nel momento in cui eh, noi diciamo possiamo non essere ben centrati ok e questa è una cosa tipica fate conto che eh, nel trading solitamente ci sono come sapete eh, tantissimi che, che fanno fatica a guadagnare si tratta circa di un 80-20, il classico 80-20 di tantissime cose, no? Il principio di Pareto, ma in generale è così. E nel trading è assolutamente vero. Allora, la prima domanda che io mi devo fare per rifocalizzare il mio trading è che tipo di trader voglio essere? Chi conosce questo mondo sa, e chi si sta avvicinando, sa che ci sono tantissime sfaccettature nel trading, ci sono tantissime modalità per esserlo e quindi prima di tutto quando noi vogliamo fare questa attività anche se la volessimo fare non per forza come una primaria attività di sostentamento ma anche come solamente gestione dei propri risparmi in ottica più di trading ovviamente non stiamo parlando di investing, quindi noi dove andiamo a inserire delle posizioni annualmente e hanno quindi una durata molto lunga, ok? No, io sto parlando di trading, quindi massimo qualche mese di, di operatività a livello proprio di operazioni, fino ad arrivare addirittura all'intraday, cioè quello è il trading. Quindi la cosa che io eh, devo capire è che tipo di trader voglio essere. Cioè per fare questo tipo di attività prima di tutto mi devo, mi devo fare questa domanda e le mie prime risposte sono voglio essere un trader fondamentale, voglio essere un trader tecnico, voglio essere entrambi, voglio essere un trader discrezionale o voglio essere un trader non discrezionale, sistemico e poi Voglio fare un trading intraday o voglio fare un trading multi-day o addirittura in alcuni casi multi-week o entrambi? Ecco, le prime domande da che tipo di trader voglio essere in giù sono queste. Uh, allora io ovviamente qui adesso metterò dei punti e vi metto i miei, nel senso che io vi farò queste domande che prendono un ventaglio di cose di modalità, poi ovvio che per, per farvi capire come, come faccio il mio focus, come faccio il mio, la mia focalizzazione del mio trading, ovviamente io vi metto la mio, il mio esempio, che non deve per forza essere il vostro, Ok, quindi io oggi non voglio stilare una lista di cose dove focalizzare il nostro trading, che devono essere per forza vostre, ma voglio farvi le domande che poi vi potete fare anche voi stessi per magari cercare di dare un po' di uh, focus no? alla vostra attività, ok? Però ovviamente per poter essere anche più chiaro e pratico ho bisogno di fare una lista poi mia, così voi che capiate come mm, si possa fare, ok? Quindi allora, prima di tutto, fondamentale tecnico oppure entrambi. Questa era la prima, la prima, la prima idea. Allora io sapete che, ehm, ovviamente lo saprete, io faccio un trading principalmente tecnico, ok? Quindi, cosa significa per chi è novizio? Io faccio un trading che è principalmente basato sullo studio dei grafici. Poi ovviamente dire trading tecnico, eh, anche qui è assimilabile a un mare, una mare di metodi, ma poi ci arriviamo, ok? Quindi... Intanto, se eh, cerco di. quindi se mi faccio la domanda che tipo di trader voglio essere, e capisco che il trading che voglio fare è un trading tecnico, dovrò poi successivamente sviluppare le competenze che mi servono per fare questo trading tecnico. Se io voglio invece fare un trading di tipo esclusivamente fondamentale, è ovvio che anche qui dovrò fare degli studi e quindi acquisire delle competenze che sono primariamente fondamentali. Cosa significa fondamentali? Significa che in base un po' ai mercati che vado a trattare, anche questo ci arriviamo dopo, dovrò conoscere eh, le basi dell'analisi fondamentale. Quindi per esempio se vado a, a trattare il mercato delle valute dovrò conoscere i principi della macroeconomia. No, quindi mh, i tassi di interesse, eh, la bilancia commerciale e tutti questi dati che possono andare a influire mh, eh, su determinate variazioni di prezzo. Se faccio un trading fondamentale sulle azioni, sui titoli azionari, diciamo che questa analisi fondamentale, anche se devo sempre avere la conoscenza della macroeconomia eh, quindi comunque anche lì eh, tutto quello che riguarda l'analisi dei eh, fondamentali proprio economici, quindi eh, ripeto ancora tassi di interesse eccetera, eh, politiche monetarie, bla bla bla, dovrò eh, anche conoscere come eh, andare ad osservare un'azienda da un punto di vista proprio dei suoi dati finanziari ed economici, andare a vedere che tipo di progettualità Uh, vedere i bilanci, conto economico andare a vedere se è uh, sopravvalutata o meno e, e tante altre diciamo alt altri dati che si vanno ad osservare nel momento in cui si fa un trading fondamentale, quindi questa è la prima cosa se io voglio fare il trading tecnico e per esempio voglio fare un trading con l'analisi tecnica tradizionale dovrò andarmi a a studiare quindi acquisire le competenze almeno teoriche di quelle che sono le basi dell'analisi tecnica tradizionale. In questo caso, dico tecnica tradizionale, poi sapete che nel tecnico, e poi ci arrivo più tardi, eh, ci va una marea di robe. Però devo conoscere no, come si forma un trend, eh, quali sono le magari le, mh, le figure di inversione, le figure di continuazione, tutte queste cose tecniche. Poi posso anche decidere che invece... Io voglio andare a studiare entrambi eh, perché magari nel tipo di trader che voglio essere almeno inizialmente vorrei conoscere entrambi per fare un trading mixato, che è possibile, ci sono tantissimi trader che lo fanno, eh, più o meno conosciuti, e quindi avere queste due modalità, anche in base un po' al mercato e al periodo, per poterle mixare e fare un trading di questo tipo. Però ovviamente se voglio questo dovrò sempre anche lì, un po' alla volta cercare di focalizzare inizialmente la mia attenzione sullo studio delle due cose che vi ho detto. Quindi io non è che mi metto, vedo che c'è la possibilità di fare trading e mi metto lì a fare trading perché mi piace il mondo dei mercati, mi piace leggere il sole 24 ore e ascoltare le news, vedere il mercato che si muove e quindi aprire un conto che è molto facile e iniziare a tradare, prima di tutto... Se fate una cosa del genere, sapete che come ogni attività professionale, il buttarsi senza conoscenza purtroppo porterà al fallimento. Quindi la prima cosa da fare è cercare di acquisire le competenze con lo studio teorico e andarle a in, come dire: ehm, eh, come un imbuto, no? andarle a eh, direzionare. Diciamo, dove vogliamo andare a studiare quindi l'ambiente tecnico, l'ambiente fondamentale o entrambi se dovesse essere entrambi per poi magari prendere anche delle poi successivamente delle decisioni di come si vuole fare ovviamente dobbiamo, eh, dobbiamo studiare e dobbiamo quindi andare a prenderci magari inizialmente ci sono anche ormai svariate mh, risorse gratuite IG stesso le mette a disposizione sul canale YouTube con anche questo webinar per esempio e tantissimi altri con tantissimi altri bravissimi trader. Poi ci sono eh, c'è il mio canale YouTube per esempio un'altra fonte gratuita di tantissime nozioni e nel nostro canale io ho il mio collega ormai il mio ex corsista si chiama Sasha che tratta in maniera abbastanza capibile da tutti anche l'aspetto fondamentale oltre che io invece l'aspetto tecnico più del mio metodo. Ok? Quindi ecco, avete la possibilità anche gratuitamente oggi di delle risorse sicuramente rispetto a anni fa ok anche perché per fare trading diciamo che qui io voglio smentire il fatto perché tante volte no fai trading e che studiai perché per fare trading serve l'università serve una laurea no ok no non serve non serve assolutamente le risorse che si possono trovare attraverso corsi sani professionali seri o comunque Scavando, ci sono ripeto anche questo stesso webinar e tanti altri che teniamo anche con i G, con altri, ripeto, bravissimi professionisti. Eh, vi possono già dare delle basi. È ovvio che se io vado solamente a studiare, non posso pensare che dopo un webinar, dopo un corso, dopo anche dieci webinar o dieci corsi, io possa già eh, diventare un grandissimo trader e un bravissimo trader, perché non è così. Ecco, ok, allora io faccio il, mi faccio l'esempio mio. Allora, io sono un trader tecnico. Quindi per me, questa domanda che io mi sono fatto, io mi scrivo tecnico. Ok? Tecnico come? Discrezionale o non discrezionale, dicevamo prima. Eh, anche qui è una domanda che mi devo fare. Cioè, io voglio fare il trader tecnico, benissimo, quindi vado a studiarmi quell'aspetto lì. E quando faccio delle scelte operative, le faccio solo ed esclusivamente sulla parte tecnica. Ok? Quindi... Eh, non mi importa che un'azienda sia buona, se è buona, ma non ha l'aspetto la, grafico a mio favore, non va bene. Anzi, qua mi piace di più scrivere grafico, perché io poi faccio price action, quindi non è proprio esattamente analisi tecnica. Quindi, trading trader grafico, mettiamo, ok? Mi piace di più, non, eh, non mh, fondamentale, io è eh, quello che vi dicevo all'inizio: è un esempio, ok? Discrezionale o non discrezionale? Quindi il trader grafico può eh, decidere di essere entrambi, come prima, o essere uno o l'altro. Cosa significa? Discrezionale vorrà dire che pur avendo una metodologia, quindi avendo delle tecniche operative, avendo un piano, vado sempre poi a ragionare in base alla situazione di quel momento per fare trading. Quindi ragiono, cioè se mi trovo di fronte, sapete no? Mi trovo di fronte a un bel trend, e poi alla classica mia famosissima Pin Bar. ormai la conoscete da anni che ve la, la spremo in ogni webinar, seminario, dal vivo, non dal vivo, eccetera. Se eh, questo mi dice di scendere, per me è scendere. Se ci sono le condizioni eh, grafiche, per me è scendere. È ovvio che non è perché c'è questo, ed ecco qui quello che dicevo prima, che per me è scendere sempre. Allora il trading discrezionale qui ci ragiona comunque e poi magari vende. Il trader che invece non è discrezionale ed è quindi eh, si, si, si, sistematico, no? cioè ah, eh, utilizza questo tipo di strategia come sistema eh, grafico costante e continuo, qui lui non, ha non vuole ragionare, dice siccome la statistica, quando si viene a creare una determinata situazione grafica, mi dice che qui eh, la statistica è a mio favore, io qui vendo, ok? Quindi bravo, Claudio, i Software, i sistemi, insomma, i, eh, gli algoritmi, ok? No, io no, io voglio essere un trader, e anche qui dopo dovete voi fare la vostra scelta, trader discrezionale, ok? Io, io personalmente, con l'esperienza che ho, che non è per forza giusto per voi ok? il trading è un percorso molto personale ragazzi quello che va bene per me non è detto che vada per forza bene totalmente per voi ci può essere qualche caso in cui il mio, mio approccio che non è solo la tecnica è tutta una serie, la metodologia è tutto, no? il mio approccio possa essere quasi al 100% per alcuni di voi ma non è così per tutti quindi noi dobbiamo trovare la nostra strada nel trading ok? Quindi, trader grafico, trader discrezionale, benissimo, trader discrezionale per me, però ci sono tantissimi altri bravissimi trading, trader non discrezionali, perché a me piace ragionare quando vedo qualcosa. Nella mia storia, nella mia esperienza, ho trovato più giovamento a ragionare rispetto a non ragionare e tradare come un robot. Ok? Quindi preferisco essere così. Bene, Vedete che sto delineando il mio focus, chi sono intanto per arrivare poi all'obiettivo. Intraday, multiday? Che tipo di trader voglio essere? Voglio essere un trader che fa operazioni durante la giornata e a fine giornata, non so, entro le 22 italiane, la posizione comunque si va a chiudere o voglio essere un trader multiday? Quindi ci sta che l'operazione ogni tanto la apro la mattina e la sera si chiude per qualche determinato motivo, ma... In linea generale apro un'operazione, la tengo qualche giorno, addirittura qualche volta, qualche settimana. Cioè vado a cercare i punti di swing, quello che si chiama swing trading, che è quello un po che faccio io, del mercato. Quindi vado a prendere da un punto A a un punto B, o comunque prendo un punto A che credo che nei prossimi giorni possa avere un movimento a mio favore, e vado a comprare o vendere. Ecco, questa è un po' la situazione. Mm. Eh, io personalmente, poi posso anche essere tutte e due, ok. Io personalmente preferisco un approccio multi-day, multi-day, ma non mi vieta in alcune circostanze di fare delle operazioni che possono anche essere più rapide. Cioè, mi è capitato, mi capita di magari fare un'operazione che. Eh, si apra magari ehm, la mattina e magari durante la giornata fa un'esplosione fortissima e decido di incassare la sera o il giorno dopo quindi sia sì, un multiday però tendenzialmente non è un'operazione che dura qualche giorno come ci sono operazioni che magari durano pochi giorni Vi faccio vedere per esempio qua vedete per esempio un'operazione qui sul bitcoin short che è dentro che è a mercato da dal 27 di aprile ok addirittura ero entrato ancora il 22 e sono uscito il 25 quindi vedete un'operazione che dura tre giorni e questa che sta durando una due tre eh, beh qua c'è anche il sabato e domenica 4 5 6 7 giorni ok quindi potete ben capire che questa è un'operazione eh, oppure ho un'operazione su dollaro canada in questo momento long che l'ho fatta addirittura in un ambiente settimanale quasi mensile voglio andare a prendere un movimento ampio del mercato quindi qui io vedete dove ho lo stop lontano non mi importa che lui possa swingare, si muova cioè se swinga magari è un ulteriore punto di entrata e stessa cosa vale su sterlina. io qui sono entrato lungo e anche qui vorrei andare a prendere un movimento magari di qualche settimana. Quindi per me e inizio quindi con un piccolo investimento per poi andare a incrementare nel caso in cui la posizione vada a mio favore, per esempio. Però non voglio adesso, non è qualcosa di tecnico qui, ma era per farvi capire. Quindi, io, io preferisco il multiday perché mi permette di avere una certa padronanza delle mie posizioni, gestire meglio l'operazione. Non dover per forza essere troppo, eh, come dire, eh, troppo attaccato ai grafici ogni secondo, ma lascio che i movimenti di swing possano poi confermarmi o meno la mia view, che poi può essere incrementata o meno. Mm? Tra l'altro questa strategia di trading, chiamiamola così, questo approccio al trading, va anche a minimizzare le spese a nostro carico, perché è vero che noi sembra che non ce ne abbiamo di spese, no? perché tante volte diciamo eh tanto pago lo spread, eh, non me ne accorgo, però sappiate che poi a fine anno questi soldi si pagano. E' è importante, siccome IG tra l'altro ha anche delle commissioni molto basse, lo spread molto basso, poi tra l'altro anche con i turbo ci sono, quindi ci sono vari strumenti che ci permettono, allora però dobbiamo comunque anche qui eh, cercare di, non, eh, cioè di, di effettuare le posizioni che vanno fatte. Quindi per me avere una visione di fondo della cosa e quindi operare non eh, da qui a un'ora o da qui a qualche minuto come nel, nel classico stile scalping, ma eh, operare più di qualche giorno mi permette di, ave, di, di, di, di rappresentarmi una view no? sul mercato e di cercare poi di rappresentarla anche con i soldi che io vado a mettere sul mercato, cioè a investire. Che sia un titolo, che sia un titolo azionario, che sia eh, appunto l'euro o il bitcoin o l'S&P 500 non importa. Ok? Quindi diciamo che in generale, ve lo dico, è sconsigliato andare a cercare profitti contenuti o perdite contenute nel senso del termine cioè di, di fare dei stop strettissimi e profitti strettissimi che il trading così quasi scalping a elevata frequenza eh, diciamo che tende a essere a dare un risultato in perdita al più dei trader poi ci sono anche quelli che saranno bravi ok ma in generale questo, perché poi vi, vi aumenta tantissimo le commissioni e poi alla fine spendete più di quello che date al broker che quello che realizzate. Eh? Eh, voi ricordate la, la, la frase, ve lo dico io se non la sapete, di Warren Buffett che diceva se tu fai eh, costantemente operazioni, una cosa del genere, adesso non lo so esattamente ma era una cosa del genere, eh, se fai costantemente operazioni mh, durante la giornata sul mercato, vorrai essere il tuo broker e non il tuo socio, no? Warren Buffett non è che sia l'ultimo arrivato, è vero che lui è un investitore, non è un trader, ma insomma su certe cose possiamo applicarle anche al trading, quindi anche sul trading dobbiamo avere questo, eh, questa view. Ehm, quindi, eh, per esempio, ecco, multi-day, qui metto una parentesi, swing trading... Che è quello che faccio io quindi io voglio fare swing trading che tende a realizzare cercare di realizzare guadagni sul mercato eh, tra qualche giorno e qualche settimana quindi riduce al minimo il numero di volte in cui si paga spread o commissione o entrambi dipende un po dal mercato e questo ci permette invece di starci e, eh, e, e crederci come vi dicevo l'operazione per esempio prendiamo questa qui di euro sterlina io adesso sto, cerco, ci credo, non, la, non cerco di fare su e giù sul mercato quindi non ero su un grafico a 10 minuti dove appena sarò un po' cerco il trend poi appena scendo un po' vado giù, no, vado su una, una view più ampia in questo caso addirittura daily settimanale e cerco un movimento di qualche settimana verso l'alto con tutta calma con la possibilità anche di incrementare una posizione nella direzione in cui credo, perché ho fatto uno studio tecnico che per me ha senso andare a lavorare in questo modo, e ci credo e vado a gestirla. Nel caso in cui scenda avrò il tempo di gestirla, perché il mio eh, paracadute, il mio stop è comunque ampio e qui sotto, e avrò il modo per gestire in base ai movimenti di prezzo, con tutta la calma necessaria. Avete capito? Cioè alla fine il nostro obiettivo nel trading è quello di guadagnare di fare gli imprenditori del trading, di fare la nostra azienda di trading e di incassare dei soldi avendo degli obiettivi, ok? Quindi, questo per me è il mio, eh? Poi, poi quali mercati? Io che faccio il trading, quindi so che voglio essere un trader grafico, un trader discrezionale, voglio essere un trader multi su in-trading, ma quali mercati andrò a fare? Allora, tra i mercati, come voi sapete, ci sono il forex, tra i maggiori mercati gli indici, le materie prime e le azioni. Cosa voglio fare? Voglio fare solo il forex? Del forex voglio fare solo euro-dollaro? Allora lì, se io del forex voglio fare solo euro-dollaro, difficilmente farò un trading swing trading, perché eh, non avrò moltissime opportunità, quindi mh, difficilmente riuscirò a fare trading di mestiere, perché non facendo solo euro-dollaro e pensando allo swing trading, per carità, per quante cose ci possono essere, però difficilmente insomma andrò a quindi devo avere un po' più di arsenale, quindi magari allora posso dire, invece il trader intraday invece può dire, beh, mi prendo uno o due mercati al massimo e faccio solo quelli, ok? Faccio solo quelli. Io invece che faccio uh, il daily, il weekly, avete visto, una view anche più ampia di qualche settimana, addirittura anche qualche mese, in qualche caso, non sempre, qualche giorno, qualche settimana è il classico, a volte si può andare anche un po' più lunghi, vi ricordo l'anno scorso, l'anno e mezzo fa, avevo fatto un paio di operazioni, una me la ricordo su Eurodollar, una sulla sterlina, soprattutto quella di Eurodollaro, partì a novembre con l'operazione e si chiusa a fine gennaio, avete capito, quindi succede anche questo. Eh, io personalmente voglio avere nel mio arsenale un po' tutto, quindi voglio avere, poter tradare un po' di Forex, poter tradare qualche indice quando mi danno, quando mi danno, ovviamente Forex ha, 70 coppie di valute mi prenderò le 5, 6, 10 e quindi queste me le guardo costantemente e quelle vado a fare principalmente no? indici anche qui eh, ci sono gli indici indiani ci sono gli indici di chissà che paesi io magari vado a focalizzarmi su quei principali americani i principali europei magari il giapponese se ci piace però ecco il cinese eh, prendo e cerco di trovare lì, magari no? la, la mia azienda di trading anche lavora su qualche materia prima, quindi l'oro, l'argento, il petrolio, il natural gas, questi qui no? che sono sicuramente molto interessanti e possono avere dei trend molto persistenti. Quindi nella mia azienda di trading che commercia, no, perché trading vuol dire commercio, fare commerciare, eh, voglio lavorare sia sullo scambio di valute però se c'è qualche indice particolare che mi interessa me lo tengo nell'arsenale per poterlo comprare o vendere materie prime e perché no le azioni le azioni sono un bellissimo mondo ci sono un sacco di azioni dobbiamo anche qui e quindi magari andare a focalizzarsi su magari alcuni mercati io per esempio amo il mercato italiano ma non disdegno anche il mercato americano ecco il mercato europeo ci sono anche qui un sacco di situazioni. Quindi io personalmente faccio questo. È ovvio che non deve essere per forza il vostro questo qui, ok? Bene. Quale metodo voglio adottare? Questo è importante, eh? Quale metodo io voglio andare ad adottare? Quindi io ovviamente in questo caso, essendo che ho deciso nel mio focus di essere un trader grafico, andrò a... Eh, Diciamo, studiare un metodo che non è, solo la non è solo una strategia, ma un metodo di lavoro, un approccio di lavoro. Nelle tecniche eh, grafiche c'è un mare di roba. Se noi ci pensiamo, eh. l'analisi tecnica è tra l'altro enorme, ha un sacco di cose. Mm. Nell'analisi tecnica ci sono poi eh, no, dei sottoinsiemi, possiamo dire, quindi ci sono un sacco di cose. Io personalmente. Ho deciso di focalizzare la mia attenzione sul, eh, sulle dinamiche di prezzo, sulla price action. Ok, Quindi cosa significa? Come voi sapete vado a lavorare, solitamente vado a prendere due grafici in particolare, che sono il giornaliero e il settimanale, questi sono i due grafici su cui io tendo a lavorare di più, eccoli qua e vado a capire le dinamiche di prezzo nude, al massimo utilizzo una media mobile a 20-21 periodi esponenziali, l'unica che solitamente ho messo, che a volte anche tiro via, non è necessaria e fondamentale. Eh, mi dà magari anche un po' una conferma di quella che è la tendenza, ma la vedo già. Quindi per me è importante la dinamica di prezzi, gli swing, qui abbiamo fatto anche con voi svariati webinar nel passato, tra l'altro li trovate sia sul canale di dg che sul canale youtube mio eh, arduino schienato e eh, quindi focalizzarsi sugli swing per esempio in questo caso io mi sono visto ovviamente avevo una view già su settimanale di possibile eh, acquisto quindi con questo 1 2 3 di movimento di swing con l'ultima barra non l'ultima la penultima barra settimanale questa qui verde che andava a ricoprire completamente quella precedente si era creato un bello swing con una delle mie strategie proprio sul grafico daily. Oggi ho comprato, e l'idea è quella di fare magari un movimento verso l'alto. Quindi vedete che per me è un esclusivo eh, studio e osservazione di quella che è la price action. Ok, quindi mh, venendo a noi nel piano che ci stiamo facendo qui a livello mh, operativo, io andrò a mettere quale metodo voglio adottare? Metodo price action ok? e qui ci metto anche i time frame che io voglio andare a osservare e poi metto in alcuni casi se dei pronto anche 4 ore però questo sapete lo scrivo ma non vorrei mai perché poi molti di voi vanno esclusivamente direttamente lì e non è corretto per il metodo price action, però questi possono essere i time frame. In realtà, e qui me li segno in eh, rosso, i principali sono questi, ok? Weekly, daily, come molti di voi che sono qui sono dei platini, dei platinati, no? Di di platinati conoscono. Platinati, che cosa significa? È il, così, vi dico anche per qualcuno che magari non conosce la nostra attività. Eccolo qua: noi siamo AirForex. Questo sito è presente dal 2010. In realtà, prima eravamo presenti già con il blog, AirForex Blog, che poi dopo è stato convertito al sito, AirForex e Questo è il nostro sito, tra l'altro, all'interno, oltre ai vari servizi, trovate anche dei bei dei belli articoli. Tra l'altro, devo fare uno nuovo perché da un po' che ne, ne scrivo uno. Belli articoli, però, come diceva sempre qualcuno, eh, se non hai niente da dire di importante, è meglio star zitti piuttosto che dire solo delle fesserie. Io qui ho scritto dei bei articoli che secondo me hanno senso proprio, quindi andateli. Sono degli articoli quasi di libro quindi andateli a vedere sono molto belli e ci sono le nostre guide gratuito, gratuite quella della price action che la scaricate gratuitamente da qui e quella che è la guida al train in azioni che la scaricate direttamente da qui va bene? quindi ehm, qui trovate un sacco di cose relative alla price action metodo avevamo detto benissimo e poi quanti, e quindi stiamo focalizzandoci sempre di più, eh? Stiamo capendo chi siamo e cosa vogliamo essere. Non è che stiamo sognando di essere dei trader e facciamo un po' di mix, ci svegliamo la mattina e come ci, ci salta in mente, vogliamo, no? Ci attiviamo nell'attività di trade. No, siamo chiari, sappiamo chi siamo, ok? Quanti soldi posso investire in questa attività? Eh, anche qui è importante, eh? Allora, se sono all'inizio-inizio, -inizio, ovviamente. All nel, nel principio più che i soldi da mettere su un conto di trading dovrò pensare ai soldi che mi serviranno per formarmi per esempio quindi magari dedicare un X euro per dire vabbè faccio una scelta e cerco di avere un mentore o comunque un trader che ri, reputo serio prima di tutto come persona e poi anche come approccio al trading e lì eh, cerco di investire qualche soldino per approfondire le sue, le sue tematiche, il suo approccio che non significa, ascoltatemi bene, diventare la copia di quella persona come io dico sempre a chi segue il nostro metodo, il platinum eccetera dico sempre non dovete diventare un arduino, cioè non dovete copiare quello che faccio io perché io ho la mia sensibilità, la mia esperienza, io vi ho fatto vedere tre trade, non dovete copiarli, perché voi non siete me e non, sicuramente non li gestirete come faccio io, ma non perché io li devo gestire meglio, eh, ma perché io li ho aperti, perché avevo, ho fatto degli studi, un po la, li ho visti, un po' alla volta li ho fatti i miei e oggi, ieri, una settimana fa, eccetera, ho deciso di fare un trade, no? quindi dovete trovare la persona che come persona vi sembra la persona adatta e come professionista vi sembra che abbia l'approccio adatto a voi, da lì si studia, perché poi non è solo un investimento di denaro, quello lo, lo si può fare tutti, ma è anche poi più difficile un investimento di tempo, di risorse, di sacrifici e di perseveranza, ricordatevelo. Tutte le attività di successo hanno un principio di perseveranza, perché non sempre si arriva subito all'obiettivo, anzi, ci, ci sono, no, bisogna fare dei, dei tragitti che a volte sono anche tortuosi, quindi la perseveranza vi permetterà poi, vi permette di... Bene, quindi quanti soldi posso investire in questa attività e quindi... Eh, quanti soldi per formarmi posso investire? Questa è la domanda, qui non, non scrivo quanti eccetera, ma più vi faccio la domanda, no? Quanti poi potrò almeno all'inizio investire nei mercati? E qui ovviamente ognuno ha la sua risposta, perché io ovviamente non faccio... I i conti in tasca a nessuno, io so quanto posso permettermi, quanto posso permettermi, avete capito? Cioè, investire nei mercati, che poi, se vogliamo fare una metafora, potrebbe essere quella di aprire un'azienda e fare l'imprenditore, quindi uno può investire nei mercati attraverso il trading, oppure investire in un'attività più classica, diciamo così, ecco, è sempre investire. Quando noi investiamo, c'è sempre un, un po', di rischio, cioè quei soldi possono essere persi. Quante volte mi è successo no, di vedere anche amici, persone che conosco, persone che ho conosciuto che hanno mai aperto un'attività e dopo due o tre anni hanno dovuto chiuderla perché non rendeva e hanno, hanno investito dei soldi che hanno perso, ci sta, non è, non è niente di, non è niente di, non è un problema. È normale, ok? fallire non è un problema, è la normale. Prassi nel momento in cui si fa una cosa, in alcune cose si fallisce, in alcune cose no, cioè eh, normalissimo, quindi non abbiamo paura di fallire. Nell'investimento è uguale: eh, non tutti poi nel tempo ci renderemo conto sono eh, così, mh, sì, sono riusciti a crearsi quel vestito per cui. Investire nei mercati nel breve e medio termine, che è un po' quello che adesso io vi sto dicendo, può essere remunerativo, sano, efficace e vi porta tranquillità. Non è detto che tutti. Quindi, questo poi è, sono domande che dovete farvi a voi, a voi stessi. Ok, per esempio, quanti so, poi potrò iniziare nei mercati, nel caso che abbiamo, abbiamo 100.000 euro facciamo esempio, no? nel nostro conto bancario. Decidiamo di poter investire nel trading 20.000 euro, 10.000 euro, ok? Quello che è? Mm? Questo io non posso sapere e non voglio neanche saperlo, ok? Quindi ognuno fa i suoi... Poi nel tempo uno può dire, beh, nel, nel conto del trading all'inizio ci metto anche solo 5.000 euro e... Uh, e un po' alla volta con gli anni, perché poi c'è sempre l'esperienza oltre allo studio, che è importantissima, per certi aspetti è anche più importante dello studio, ma ovviamente se non c'è lo studio non si va da nessuna parte, e all'inizio posso dedicare magari, magari posso essere mh, più liquido, ma all'inizio voglio magari dedicare 3-5 mila euro nel conto di trading, e poi un po' alla volta, magari ne darmi un obiettivo da qui a tre anni e dire, beh, da qui a tre anni quel conto di 5 lo voglio fare diventare, non so, un conto di 50, di 30, un po' perché li avrò guadagnati dal trading, un po' perché capisco sempre meglio, divento più esperto e capitalizzo io la mia azienda di trading. Anche qui, adesso ci arriviamo, dobbiamo capire anche l'obiettivo che vogliamo dal trading. Quanto vogliamo poi, una volta abbiamo aperto quindi un conto e abbiamo i soldi dentro, quanto investiremo sul singolo trade, quanto nei trading contemporanea, quindi se io ho questo famoso conto da 10.000 euro, metto sempre una cifra simbolica, eh, ogni, ogni operazione ben riflettuta e pensata, quindi ovviamente qui stiamo parlando del mio tipo di trading, eh, Ecco quanto decido di mettere? Decido che ogni trade eh, può al massimo perdere, facciamo esempio, 250 euro sul capitale che io ho messo. Benissimo, ok? Quanti in contemporanea? Quanti? Quanto posso perdere al massimo? In contemporanea? Mille? Mille? E qui non è più solo una questione di capitale, soldi, ma è anche una questione di capitale emotivo, capitale psicologico. Cioè io... Me la, mi sento che se faccio 4 trade in perdita consecutivi da 250 euro ciascuno perdo 1000 euro. Poi il quinto mi sentirò ancora lo stesso trader che ha fatto i trade da 250 euro? O mi sentirò mh, non bene emotivamente? E allora poi potrei fare avere fare delle decisioni, avere delle decisioni, quindi avere dei comportamenti sbagliati o poco di qualità, ecco sempre domande che dovete farvi, vedete il trading che poi va anche nell'aspetto soldi e psicologia, non è solo è mentale, non è solo a ah, imparo a fare il trader grafico e non, è discrezionale e divento un gran trader, anche il trading non discrezionale necessita di tutte queste cose ok? bene che obiettivo mi pongo rispetto al capitale che investo? e nel, nella fascia temporale che investo quindi obiettivo obiettivo eh, rispetto al capitale quindi in euro o percentuale qual è il mio obiettivo a fine mese a fine trimestre e a fine anno in base anche alla mia esperienza cosa posso andare a richiedere a questo capitale investito senza rischiare troppo ma neanche essere troppo perché altrimenti non serve quindi cercando un equilibrio tra rischio e rendimento l'obiettivo rispetto al mio capitale è ovvio che se io metto 10.000 euro nel conto non posso pensare che a fine anno ne avrò 50.000 perché sarebbe un sogno ecco, no? il classico sogno del topic che io, eh, del tema di questa di questo intervento, di questo webinar, metto 10, ne sogno 50, è bello sognare, ma non è così, la realtà, ne metto 10, magari cercherò a fine anno di andare sui 2-3 se sono bravo arrivare anche a 4-5 ma non posso pensare che eh, quei 10 mila euro, anno, anno, il prossimo anno diventino 50, poi magari, conoscete il trader che vi dice che lo fa? Magari l'ho anche fatto, ma non è detto che voi ci riusciate e lo facciate anche voi. Quindi mi raccomando, dividete il sogno dall'obiettivo. I sogni, sì, è bello a volte sognare, ma non portano a molto. Bisogna darsi gli obiettivi. Quindi devo darmi degli obiettivi rispetto al capitale che ho. Non sogniamo. Rea riusciamo a realizzare i nostri obiettivi solo se siamo concreti. Ho 10 Cercherò pian piano, di mese in mese, quindi se io eh, il mio obiettivo è quello di dire: Ma cerco di fare 3000 in un anno con i 10, che sarebbe un 30%. Bene, questi 3000, come me li divido? Questo 30% sono 3000? No? Se io faccio, andiamo a vedere, facciamo una cosa un po' pratica. Bon, 3000 diviso 12 sono i mesi, vuol dire che con 250 euro al mese io faccio, ho questo obiettivo abbiamo detto che il mio trade può anche essere un trade da 250 euro non faccio un milione di trade faccio swing trading cerco le migliori opportunità sui maggiori mercati quindi io facendo questo che è un obiettivo raggiungibile posso, se lo divido addirittura in quattro, cioè in quattro settimane addirittura guardate a trade sono 62,5 euro che non vuol dire che voi a settimana dovete fare questo poi c'è anche la cattiva abitudine di farsi gli obiettivi giornalieri, secondo me è sbagliatissimo, poi magari il trader intraday lo può anche fare, non lo so, ma io faccio un multi day, non esiste, magari faccio, mi, fa, mi do un obiettivo mensile, spesso mi do anche un obiettivo trimestrale, ma un obiettivo mensile, trimestrale, ho un obiettivo annuale che suddivido per i mesi, e poi anche settimanalmente guardo un po' come sono messo, e cerco di gestire anche a livello amministrativo i miei trade, quindi vedete che se voi suddividete poi, questi 3.000 rispetto ai 10.000 diviso 12 sono 250 euro non è impossibile bisogna però farsi darsi dei piccoli obiettivi per realizzare poi il grande obiettivo ok quindi obiettivo rispetto al capitale annuale diviso per obiettivo mensile ehm, diviso per i ehm, per obiettivo mensile dai avete capito no faccio così esempio Dove 3000 euro obiettivo annuale rispetto al capitale diviso 12 mesi uguale obiettivo 250 euro ok? avete capito? ci siamo? vedete che non stiamo più parlando di sogni qui non stiamo parlando di eh, sì cose non stiamo facendo la parte tecnica, ma stiamo facendo la parte molto importante di pianificazione degli obiettivi, tra sogno e realtà. Dove focalizzare concretamente il tuo trading? Questo è il topic. E, um, e poi questo per me un po' alla volta vuole diventare un lavoro principale o comunque al momento una seconda attività, quindi questo l'ho tenuto un po' in bianco, come dire anche voi qui dovete capire che se fate trading da un anno non potete pensare che eh, farete solo questo subito, dovete un attimo cercare di capire, guardarsi indietro, capire chi siete, cosa avete fatto finora, che tipo di risultati state avendo, che tipo di obiettivi state avendo, eccetera, quindi in questo caso anche qui è sempre una domanda che vi dovete fare a voi stessi, quindi voglio farlo come lavoro benissimo, datevi un tempo, quindi darsi, possiamo scrivere così, darsi un tempo per far sì che il trading diventi la, un, atti, un attivo, ok? Un attivo che può essere, ripeto, un attivo di seconda o terza entità, no? Rispetto alle vostre altre entrate, o anche principale, eh? non è assolutamente impossibile. E quindi poi eh, con questo farsi un piano, farsi un piano, quindi farsi un piano che prende anche alcune, eh, alcune di queste cose. Noi, per chi conosce poi, i Platinati, io ogni anno già un po' lo evolvo, lo gestisco. E quindi vado a farmi un piano e vado a mettere una parte, un attimo magari senza accendere a posto, farsi un piano vuol dire mettere alcune di queste cose e, eh, e quindi scriversi, no? Cioè dire benissimo, eh, lavorerò su questi mercati, eh, lavorerò con queste tipologie di metodologie, di entrata, e cercherò di gestire le mie posizioni in questo modo... Eh, avrò un rischio circa di questo tipo quindi una parte di questo e vi faccio il mio piano vedete che se voi iniziate a ragionare in questi termini eh, probabilmente ci vuole tempo ci vuole tempo eccolo qua da, darsi un tempo però vedrete che intanto sapete chi siete cosa volete vedere nei grafici o nel vostro metodo cosa fate quanti soldi avete che obiettivi avete quindi negli obiettivi ci sarà anche la gestione dei trade e questo vedrete che un po' alla volta vi porta a, dal sogno alla realtà. Purtroppo il sogno, ripeto come dicevo prima, è bello ma non sempre poi è qualcosa che si realizza perché è un po' così, no? invece l'obiettivo è ciò, gli obiettivi è ciò che possono portarci a, a realizzare quello che ci siamo prefissati. Bene, allora, sono le 18.51, io sto parlando da quasi un'ora e eh, non me ne sono neanche accorto. Domande? Avete domande in questi ultimi dieci minuti riguardo questa bella lezione, a mio avviso, su, su, su, questa, su questo tema, su cui non mi ero mai ben concentrato con voi e invece ho voluto concentrarmi questa sera? Niente, vedo che non ci sono domande. Tutto chiaro allora. Vi è piaciuto almeno? Vi ha, vi ha dato qualche spunto che magari non, vi avevate, non avevate prima? O magari avete ritarato un po' la cosa? Andrea dice, forse mi sono perso un pezzo ma una percentuale annua, da non sognatore quanto potrebbe essere? Eh, non c'è una risposta Andrea, non c'è una risposta Andrea, non c'è. È ovvio che se tu mi parli di percentuali eh, dove tu metti, perché poi la percentuale dipende molto dal rischio che tu ti prendi, e io qui ho messo un rischio che è vero che uno può dire è eh, il 2,5%, ma io ho fatto una percentuale che su 10.000 penso possa essere eh, gestita anche a livello emotivo. È molto importante nella gestione dei propri soldi, nel trading, non solo in investimenti in generale, ma nel trading, ehm, darsi uno, ehm, come dire, un rischio emotivo anche. Cioè io posso anche avere un milione di euro, ma magari faccio fatica a perdere 500 euro sul trade. Allora, eh, avete capito, stiamo parlando di niente. Quindi dobbiamo trovare un equilibrio tra il rischio percentuale e il rischio emotivo. Questo poi si ribalta sul rendimento. Quindi un rendimento, ovvio, io ho fatto l'esempio proprio da sogno, cioè avere 10.000 e pensare che a fine anno ne avrò 50.000 è proprio da sognatore, no? Poi lascia stare che c'è chi ce l'ha fatto, chi l'ha fatto e poi magari l'anno dopo se l'hai anche mangiato tutto, perché io ho conosciuto anche tra l'altro situazioni di questo tipo, ma non perché le ho fatte io, facendo formazione, facendo coaching, eccetera, ho visto anche queste cose, ma spesso chi fa questi grandi rendimenti poi se li rimangia tutti, non è un trading serio, professionale, che dopo 15 anni ancora lì che fa trading, io faccio trading da tantissimi anni e sono ancora qua okay. non ho cercato le montagne russe quindi il sognare è fare il 500% all'anno non ci siamo quindi cerchiamo di rimanere in una situazione eh, normale di obiettivo darti una percentuale potrei essere limitativo o addirittura anche troppo quindi non voglio mettere una percentuale quella che ho fatto vedere qui potrebbe essere una giusta, un giusto modo per chi fa trading senza essere troppo spinto verso l'alto e neanche troppo verso il basso, ok? Allora, oh, vedo, vedo che avete scritto un po' adesso, molto bene, molto bene, mi piace. Allora, andiamo a vedere Andrea, ok? Luca dice, live bomba, davvero molto utile. Bene, Silvia dice, tutto perfetto Arduino, grazie. Andrea si è risposto, dipende molto dal rischio ovviamente, bravissimo Andrea, tra l'altro Andrea è anche un platino. Consigli molto utili, dice Gian Domenico, soprattutto la parte in cui dici che bisogna darsi gli obiettivi reali. Eh sì, eh sì, eh sì. E, Ok, poi Claudio dice il rendimento deve essere comunque superiore al rendimento che si avrebbe con un investimento a rischio zero tipo IBTP. Sì è un'altra roba, insomma questo è un lavorare i VTP è un metterli là e non è un lavorare, no? cioè è un spostare i soldi in un qualcosa, e quasi immobilizzarli lì, voglio dire, no? è roba Giuseppe dice, sono in auricolare col telefono, che poi è Damiano, Damiano grande Damiano, eh, perché in effetti sì, sono in auricolare col telefono, sai che io ho appena fatto la mia decisione, dopo una certa evoluzione del mio piano e ritengo questo webinar davvero bello per tutti secondo me verrà apprezzato col tempo non tutti fanno webinar del genere grande, grande Damiano eh sì, Damiano ha fatto una grande scelta nell'ultimo periodo e... bravissimo perché non è da tutti ben razionalizzata e ragionata tra l'altro Damiano è con noi nel Platino da ormai due anni abbondanti sicuro e... grande, grande Damiano Ciao Arduino, dice Stefano. Consiglia a tutti il tuo corso che abbiamo fatto ultimamente, veramente molto utile per iniziare. Un saluto. Eh, grande, grazie Stefano. Trovate tutto quanto sul, sul sito che vi ho fatto vedere. Grazie, Stefano. Poi abbiamo Luca Hood che dice: Io sono un mangione. Comunque, euro sterlina è in salto fiume. Waiko. Salto fiume, Madonna. Non so, io non sono un esperto di tutto del trading, ragazzi. So che è guai, so tutte le sue teorie, benissimo, però... Benissimo, mi fa piacere che... <ride> ah, guadagni grandi, dici? Ah, ok, ok, benissimo, insomma, ognuno fa quello che deve fare. Io oggi ovviamente vi ho dato, poi, come vi ho detto sempre, all'inizio, se c'eravate dall'inizio, avete visto, che io ci ho tenuto a sottolineare il fatto che quello che dico questa sera... Ovviamente questa è una mia linea, quando iniziavo con le domande, vi ricordate addirittura ho detto trader fondamentale, trader tecnico entrambi, discrezionale non discrezionale o entrambi, intraday multiday o entrambi e via dicendo. Proprio per non da, poi ovvio per farvi capire un po' ho dovuto buttare giù delle, delle, delle, delle cose. No? Alessandra dice seguite Arduino numero uno, grazie Alessandra, tra l'altro ti chiami come un mio eh, ormai storico cliente, non so se sei... Figlia, nipote cugina sorella di gianni però eh, bene grazie eh, gian domenico dice quando stai per aprire un trade quanto tieni conto del rapporto rischio rendimento mm, non tantissimo sinceramente gian domenico perché poi il rischio rendimento preventivo non sempre poi è quello effettivo quindi io non l'ho fatto nel tempo, cioè, ho scritto anche dei libri su questo, sicuramente almeno inizialmente va bene però oggi con l'esperienza che ho, col tipo di bagaglio che ho, e eh, di trade, di click che ho fatto, di trade fatti, persi, guadagnati, eccetera devo dire che non è più una delle cose primarie che vado a guardare per un mio trade, capito? preferisco la qualità della struttura e poi vado a lavorare anche magari su un possibile rischio di rendimento, ma non, no, non amo gli stop stretti, eh, troppo stretti, eh, non stiamo parlando di, ovviamente, non è che mh, amo far muovere la posizione perché comunque quando entro non sempre per forza ho subito ragione, o comunque va subito da parte mia, eh, mi piace lavorare in progetto e fare dei trade di un certo tipo. Io faccio trader di professione da tanti anni, ho iniziato a fare trading ormai più di 15 anni fa. Eh, grande Alessandra! Allora hai svelato. Hai svelato. Hai svelato. Allora ti chiamerò Alessandra. Adesso. Eh? Grande Gianni. Sei il migliore. Dice Stefano. Insegna a stare con i piedi a terra. Ah, il migliore ce n'è sempre uno meglio. Però, che insegna a stare con i piedi a terra, sicuramente sì. Grazie Stefano. Allora, mh, Luca dice: Grazie per la lezione. Aspetti fondamentali da sviluppare bene, bene. allora intanto mi fa piacere di aver dato qualche spunto a voi ecco pensateci, cioè se volete fare trading seriamente e non pensate subito che dall'oggi al domani questo diventa il vostro lavoro principale ci vuole tempo eh, credo che questo sia un webinar da riascoltare lo troverete comunque nei prossimi giorni nel nostro canale youtube quello di mio, quello ordino schenato okay? lo trovate sulla playlist eh, corso price action la trovate nelle varie playlist del, del canale YouTube, c'è una playlist che si chiama Corso Price Action, ci sono oltre 60 video, tra l'altro molti sono webinar con IG, che eh, abbiamo fatto negli anni, va bene? Allora, io vi ringrazio, ovviamente sono le 7, quindi vi, vi, ci salutiamo, eh, vi auguro una buona cena, una buona serata, vi auguro un buon trading simple per la settimana, e per chi è Platinum, o per chi sarà e vorrà diventare Platinum, ci vediamo là domani mattina, in Trading Roma alle 9. Grazie a tutti, un saluto.